Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta morbidona alle fragole, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, fragole, mascarpone, zucchero, olio di semi, uova, lievito per dolci, vanigliato, gran marnier, vanillina, sale. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero e le uova ed azioniamo il bimby per 10 minuti a velocità 4. Aggiungere l'olio ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Aggiungere il mascarpone ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 3 togliere la farfalla dalle lame aggiungere la fecola la farina il gran marnier che è facoltativo il sale la vanillina e il lievito ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5 aggiungere le fragole tagliate a pezzetti ed amalgamare con la spatola Il composto è pronto. Versare in una tortiera da 26 x 18 cm ben imburrata. Aggiungere le fragole affette sulla superficie della torta. Cuocere in forno preriscaldato a 180 per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta morbidona alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta!